che sono nati sempre, che posto a vedere? Guarda il popolo che c'è, che è stata passata, ok, apostolo. Io do adesso la, la parola all'apostolo, il genitore della che e nello Spirito Santo ha confermato a quello che Dio ha messo ora a noi e alla Chiesa. Alleluia. Sempre è piacere essere qua a ma soprattutto essere qui oggi quando è un giorno di festa e anche un giorno in cui viene conferito un incarico alla vita di Giuseppe, che è un incarico di diaconato. Che la Bibbia dice che il lavoro spirituale era molto e che c'era bisogno di persone che aiutassero coloro che lavoravano spiritualmente per le cose materiali. E quindi fu data questa grande responsabilità, non a tutti, ma a persone che erano ripiene di Spirito Santo, persone con la sana testimonianza, persone che avevano un cuore per servire il Signore. E queste persone furono consacrate come diaconi della Chiesa e iniziarono con un servizio materiale per poi finire con un servizio spirituale, perché sappiamo che Filippo divenne poi un evangelista e alla fine ognuno prese una strada anche spirituale, perché il servizio inizia sempre da qualcosa di piccolo, inizia sempre da qualcosa di materiale per poter poi andare a finire a qualcosa di spirituale. Quindi questa mattina è una grande responsabilità che il fratello si, si carica, <ride> il fratello si carica e io sono sicuro che questo sarà soltanto l'inizio veramente di qualcosa di straordinario che Dio vuole fare attraverso <ride> la sua vita. Quindi per me è una gioia essere qua, è una gioia poter pregare per te, per questa so, io. responsabilità. Vediamo di porre le mani a questo chiesa sì. in piediamo che a tutti quanti insieme per Giuseppe Padre nel nome di Gesù noi ti ringraziamo per questa mattinata Signore, grazie per la vita di Giuseppe, per la sua attitudine al servizio, Signore. Padre nel nome di Gesù che il tuo spirito possa scendere sulla sua vita potentemente signore. noi signore lo dedichiamo a questo servizio di percorato signore. Lo, inizia... signore lo iniziamo a questo servizio che è un servizio materiale Signore, ma che è l'inizio di un servizio spirituale padre che in questo momento scenda la tua missione Vabbè. la tua potenza sulla sua vita perché io posso dare sapienza, saggezza, anche per affrontare tutte le battaglie che ho affrontato ogni giorno signore che possa essere anche questo un incoraggiamento per la sua vita amen, amen. Padre che la tua benedizione scenda in questo momento su di lui Signore amen. che ci sia uno spirito di saggezza, di forza amen. uno spirito di volontà Signore amen. e che possa Signore davvero essere una luce per queste città Signore e un sale per la terra Padre ti ringraziamo per la tua vita benedicito grandemente nel nome glorioso di Gesù Cristo Signore non ricevi la benedizione di Dio in questo momento, nel nome di Gesù. Ah, okay. Okay. Okay.